Ciao e bentornati su Ritmi Batteria, anche oggi un nuovo tutorial per gli amanti del rock, Highway 12 degli SDC, yeah! La cosa che differenzia gli SDC è proprio l'intenzione che i batteristi hanno sempre dato nel suonare queste canzoni. Non pensiate che sia poi così semplice emulare appunto questo portamento intanto che si suona. Il consiglio che vi do è quello sempre di ascoltare tanto i live. Live in Donnington che a me piace molto ragazzi eh, eh, sono pazzeschi, sono mostruosi. Partiamo dal nostro groove di base appunto che come vi dicevo è in quattro quarti, logicamente, cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Il charleston, tutto in ottavi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Io ho impostato il metronomo a 100 BPM per lavorare un po' più lentamente. Se volete già riuscite a lavorare alla velocità del brano originale, mettetevi direttamente sotto il brano e suonate. Allora, come vedete dalla partitura, partiamo intro dove... Sentiamo la uh, chitarra, batteria che entra, allora appunto io ho scritto due misure come le ho suonate adesso, successivamente fino ad arrivare al fill che porta il ritornello ho scritto il ritmo che ha come variazione un ottavo di gran cassa sul levare del 4: 1, 2, 3, 4, 1 Primo fill che porta al nostro ritornello Vediamo sull'1 della prima misura Cassa, crash e rullante insieme Successivamente per tutto il resto della misura E fino al 3 della misura successiva Abbiamo un timpano e rullante tutto in ottavi Increscendo fino ad arrivare sul 4 della misura successiva Con un bel flam sul rullante 3, 4 1, 2, 3 Vediamo la prima parte del ritornello che ripete per tre volte. Nostro groove di base sulla prima misura, stessa cosa sulla seconda, ma sul 3 e sul 4, assieme a cassa e rullante, inseriamo il crash. 2, 3, 4, 1. Dopo questi tre giri, vediamo una misura che riprende lo stesso groove. Attenzione sul 4, che avremo un flam sul 4 e sullevare cassa e crash 2, 3, 4, 1. Due misure che ci riportano alla strofa, il charleston suonato col piede, misura prima della strofa che vede sul 3 sul battere il charleston col piede, sul levare un flam sul rullante, primo tom sul 4 e sul levare del 4 cassa e crash. Attenzione che sul levare del 4 abbiamo una legatura che quindi ci riporta a suonare sul 2, quindi sul rullante, dopodiché il nostro groove che procede ancora fino al lancio per il tornello 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1 Anche qui due giri di strofa, il primo che vede appunto come finale il nostro groove, sul secondo solito lancio pre-ritornello. Da qui fino a tutto il ritornello vediamo praticamente che si ripetono le stesse identiche misure che abbiamo suonato in precedenza. Unica variazione da quando suoniamo appunto la misura col charleston col piede, c'è una variazione, il nostro special. Abbiamo sull'1 rullante crash, sulle varie dell'1 cassa, sul 2 cassa, sulle varie del 2 rullante e crash, sul 3 due ottavi di cassa e sul 4 rullante e crash. Una misura di pausa, riprendiamo sempre con la divisione in ottavi, rullante e crash due colpi di cassa, rullante e crash due colpi di cassa, rullante e crash due colpi di cassa, rullante e crash. Due colpi di crash Sul 3 e sul 4 della seconda misura, rullante e crash in quarti. Ora vi faccio sentire tutta la parte partendo dalla misura successiva alle tre ripetizioni del ritornello. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3 Il nostro ultimo ritornello, tre giri completi che vedono appunto tre finali. Il primo che riguarda appunto anche l'assolo di chitarra, vede il finale che suona lo stesso groove del ritornello. Secondo finale, cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3, sul 4 abbiamo due ottavi di rullante suonato con il flam, misura successiva, due quarti di pausa, poi sul 3 cassa e crash, sul 4 rullante e crash. Terzo finale che è anche la fine della canzone, cassa e crash sull'1, sul 2 e sul 3 un quarto di rullante con Flam su 4, due ottavi di cassa e crash in cui continueranno i piatti glissati fino alla fine della canzone. Un bel finale d'effetto. Vi suonerò una sezione del ritornello più il secondo finale e una sezione del ritornello più il terzo finale. 1-2-3-4. ho fatto un riassunto un po' di quello che sono le parti principali. Spero che anche questo video vi sia stato utile, vi sarà utile, vi sia piaciuto. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e rimanete aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon divertimento, buono studio, buon tutto e buon groove. Alla prossima e ciao!